Eh, grazie, passerei subito la parola a Roberto Valori, Vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico, eh, che ringrazio di essere con noi anche oggi. Grazie, grazie, grazie per aver voluto presente il Comitato Italiano Paralimpico di Porto, Tiziano, a tutta l'Assemblea ovviamente il saluto.